Yeah, yeah. sì, ce l'ho coniglio carlo il contadino della fattoria aveva appena finito di trapiantare i broccoli e si stava rilassando giocando a freccette con un bersaglio di paglia sotto il tiglio quando suo figlio guglielmo arrivò da lui tutto trafelato gridando papà papà è arrivato un ragguaglio sul concorso per la migliore verdura dell'anno hai vinto coniglio carlo non credeva alle proprie orecchie e perciò disse ma no devi aver preso un abbaglio non mi sbaglio leggi questo foglio replicò guglielmo sventolandogli un foglio sotto al naso carlo prese il foglio e lesse l'annuncio ci fa piacere annunciarle che lei ha vinto la medaglia d'oro per il miglior aglio del 2020 sono davvero sveglio esclamò carlo e dopo essersi dato un bel pizzicotto per essere sicuro di non sognare corse a dare la notizia a sua moglie gigliola e a sua figlia vaniglia gigliola si emozionò così tanto che dovette farsi aria col ventaglio festeggiamo esclamò vaniglia e mise sulla tovaglia una teglia di ottime ciliegie vermiglie glassate dopo aver brindato Carlo e Gigliola andarono in camera per preparare i bagagli. Guglielmo e Vaniglia fecero capolino e chiesero sbattendo le ciglia. «Possiamo venire anche noi?» Carlo e Gigliola scoppiarono a ridere e risposero «Ma certo, piccole canaglie!» E così tutta la famiglia andò a Basaglia Penta a ritirare la meravigliosa medaglia.